Grazie Presidente, sarò molto breve solo per ribadire la volontà costruttiva dell'Assemblea Capitolina se vorrà approvare questo provvedimento di interloquire e quindi suggerire e mettersi a disposizione del Governo per estendere la portata di quello che il decreto legge ha previsto. E questo per noi è l'unico modo possibile per salvare le attività produttive. Tutto ciò che era ipotizzato... Eh, in precedenza non è sufficiente eh, ognuno a ogni livello istituzionale nel quale opera deve mettersi una mano sulla coscienza, fare un giro per la città toccare con mano qual è la realtà delle attività produttive e lavorative della città e a quel punto calarla nel eh, livello legislativo o normativo nel quale opera oggi c'è bisogno di estendere in durata e eh, nei, rivedere i criteri di applicazione di queste norme. L'Assemblea Capitolina darà questo segnale e noi interloquiremo con i nostri eh, parlamentari affinché anche il Governo recepisca e capisca e comprenda le necessità di quegli stessi cittadini che vivono questa città sia come lavoratori che come cittadini che come lavoratori e non vanno dimenticati. Eh, la cultura è importante, il patrimonio culturale è importante, ma le occupazioni non rovinano il patrimonio, a meno che non siano abusi edilizi e in quel caso vanno perseguiti. Stiamo parlando solamente di occupazioni temporanee per un periodo limitato nel tempo e quindi di una, se qualcuno la può chiamare, sopportazione totalmente eh, ininfluente sul patrimonio artistico e culturale di Roma. Quindi a fronte di una influenza stiamo salvando delle vite, dei lavori, eh, de dei decenni di attività eh, e di eh, storia di attività produttive. Per questo noi riteniamo che sia importante votare la libera. Grazie.